Allora, buonasera! Dunque, volevo mostrare come usare un um, ambiente eh, GLB che possiamo ad esempio scaricare da uh, Sketchfab in questo caso ho preso il classico boschetto fatto da uh, Lorena Ragusa, credo e facendo download 3D model è possibile scegliere eh, il, mm, il formato con cui lo vogliamo e il formato ideale per fare questo genere di cose è GLB. Mm? GLB 2 MB, una volta importato, eh, cioè una volta scaricato sul vostro computer per vedere se è adeguato per poter essere spostato in ambiente virtuale, eh, la cosa più ideale è andare in Babylon.js. In Babylon.js è possibile trascinare il GLB dentro eh, il nostro oggetto, dentro il nostro schermo. E a questo punto si vede più o meno quali sono le performance che avrebbe e se ha praticamente dei problemi. No? Qui abbiamo la possibilità di esplorare, di vedere come è fatto, insomma cioè ci sono un sacco di cose che sono utili, questo l'inspector dice praticamente come è fatto e tutto e ci dice più o meno quali sono le proprietà che avrebbe no? eh, se, eh, se fosse portato all'interno dei nostri ambienti. Eh, diciamo che eh, normalmente devono essere più piccole di 15-20 MB, in questo caso è un ambiente GLB di 2 MB quindi ci sta molto bene, molto comodamente quindi gli ambienti low poly sono tranquillamente eseguibili una cosa un po fondamentale è che dovrebbe essere centrato in modo tale che il punto 000 sia nell'origine qui non lo è, nel senso che lo 000 è un po' decentrato ma compare praticamente più o meno in un punto qua, se non vado errato e quindi questo crea qualche problema quindi nel caso che voi dei modelli che eh, in punto 0,0,0 sono, sono strani eh, vedrete qualcosa tipo quello che abbiamo adesso noi ok, allora adesso andiamo nel FrameVR che mi sembra che sia una delle soluzioni più semplici per poter pubblicare in modo tale che parecchia gente possa entrare quindi infatti framevr.io e quando siete all'interno di questo ambiente potete creare, eh, potete fare login eh, loggato come eh, con l'identità di Facebook quindi mi riconosce, vedete che sono questo sarazzargimai.com e qui ho fatto il boschetto, è eh, boschetto, eh, la prova che ho fatto prima, boschetto high con cervi adesso lo togliamo e lo rifacciamo così vediamo un po' cosa, eh, cosa succede e facciamo un new frame, ok, nella versione free di frame VR mi ehm, sembra che vi a disposizione non più di tre frame o qualcosa del genere mm. eh, è leggermente limitata ma per i nostri scopi va benissimo quindi voi fate un new frame, lo chiamate ehm, vedete che voi vi chiede un environment, l'environment in realtà glielo forniamo noi se no c'è già degli environment già fatti, tipo delle classi eh, delle operette, insomma, delle cose per poter mostrare, neon call, eccetera ma noi che vogliamo essere completamente creativi partiamo con il empty e il nome di questo frame lo chiamiamo uh, boschetto mm? e l'environment empty, quindi facciamo create frame a questo punto si crea boschetto at empty, dice praticamente qual è e noi, una volta che l'abbiamo creato, andiamo dentro il frame, il creatore di questo, di questo frame, praticamente, eh, sono io, entro dentro, e quando entro dentro ho, ho la possibilità di eh, caricare delle cose. Quindi per caricare delle cose carico innanzitutto il boschetto come ambientazione, e quindi apro qui sulla destra, se volessi modificare e aggiungere le altre cose posso andare in Edit, però mi sembra che sia possibile eh, andare tranquillamente in, eh, quindi sui frame, qui abbiamo. Ah, credo che sia proprio opportuno abilitare l'Edit Mode sopra, eh, in modo tale da poter andare sul. Ah, ecco, Frame setting, Mi sembra. Questo, questo, no, c'è sempre, anche, anche se non è abilitato l'Edit Mode. Quindi, Frame Settings, apriamo questa cosa, abbiamo Frame Branding Option, il link. Boschetto, possiamo proteggerla con una password, questo può essere importante l'environment vedete che può essere qualcosa di, eh, di vuoto, oppure di pieno, oppure possiamo caricare il nostro environment, e quando carichiamo il nostro environment, cosa facciamo? andiamo a prenderlo, e eh, boschetto, questo qui che era quei due mega famosi, che, eh, del boschetto che abbiamo creato, facciamo open Vedete che è un po' scentrato, quindi questo dovrebbe, in Blender, quando lo fate, dovete fare solo attenzione a quella, a quella cosa che ho detto. Fate upload, eh, essendo un modello low poly, ci impiega poco a fare il, il, tutto l'optimizing, l'optimizing è necessario. Eh, decide eh, di capire dov'è che si può camminare sopra questo oggetto. E noi avete importato praticamente il, eh, il vostro environment. Quindi in realtà a questo punto è tutto pronto quindi ehm, l'altra cosa che volendo può essere interessante è debilitare nella vostra zona anche il flying enabled adesso vi spieghiamo anche perché soprattutto per ambienti che non sono centrati questo può essere la salvezza ehm, a questo punto il, il frame esiste quindi è stato fatto dovrebbe anche essere, ehm, dovrebbe anche essere stato caricato per tutti mm. Quindi a questo punto eh, chiunque può entrare su questo frame eh, semplicemente con questo indirizzo framevr.io boschetto. Mm? Allora, eh, quello che succede è questo, che noi possiamo andare in... Um, Premiamo CTRL SHIFT N, mm? in incognito, andiamo a um, framevr boschetto, vedete che parte tutto, viene scaricato, ecco, e si entra come guest. Mm? Qui ci sia una possibilità di settare i microfoni eccetera il proprio avatar si fa la e ehm, qui chiede di utilizzare il microfono ci sono due avatar mm. e eh, niente vedete che c'è un doppio perché sono entrato anche di là però risolviamo subito quindi entriamo qui vedete che c'è un altro quest ora questo lo chiudo, ok, così adesso siamo puliti nel senso che abbiamo soltanto il, um, il nostro secondo qua dove siamo entrati, ok, quindi adesso non c'è il doppio, e come dicevo prima qui il problema è che eh, eh, ecco adesso praticamente posso, sono praticamente in un punto strano dell'environment, dell per uscire da questa situazione dovrei in qualche modo camminare o, o in realtà volare, no? abilitare il fly no? per poter entrare in, questo, in questa cosa qua no? però oppure possiamo andare nei settings e eh, mi sembra che nei settings di questo adesso qui non sono collegato ma ci dovrebbe essere un'opzione che permette di... Eh, di eh, ecco qua eh, eh, premendo la barra c'è flying enabled e questo è importante e premendo il flying enabled posso entrare praticamente dentro dentro praticamente le montagne e tutto quindi anche e sfuggire dalla trappola come in questo caso che il punto 0.0 è scentrato. se poi spazio eh, tolgo il flying enabled lui mi, eh, mi torna praticamente all'inizio un pochino eh, e un pochino ok, comunque avete visto che praticamente eh, col flying enabled riesco praticamente a navigare entrare e magari andare nella direzione giusta e quindi andare e esplorare il mio ambiente in maniera multi, multiutente e senza grossi problemi tutto ciò questo qui come avete visto abbiamo creato questo ambiente in pochi secondi oserei dire o comunque una manciata di minuti e questo ambiente è raggiungibile anche da MetaQuest in maniera tranquillissima semplicemente specificando questo questo indirizzo e anche se non siete loggati con Facebook vi permette di entrare e quindi di lavorare. Quando siete su MetaQuest in realtà la navigazione è leggermente diversa, nel senso che con il, con il, control, con il controller puntate e viene fuori praticamente una specie di, di teletrasporto per muovervi all'interno della vostra ambientazione. E direi che questo risponde a una domanda eh, molto eh, interessante, che è quella di come fare per eh, rendere usufruibili i propri ambienti 3D, scritti in Blender, nel modo più rapido e indolore possibile. Provevo a fare anche degli altri esempi con altri eh, mondi virtuali di questo genere, come ad esempio Spatial, però eh, suppongo, avevo già fatto un'analisi qualche tempo fa, che erano un po' più complicati, no? ehm, eh, questo mondo fatto con eh, FrameVR non è interattivo quindi non è possibile fare script che compaiono cartelli però si possono fare delle scene e quindi switchare fra le scene toccando delle, de, dei bottoni quindi si, può, eh, si potrebbe per esempio eh, fare eh, con FrameVR un ambiente così e poi un ambiente con i relativi cartelli appoggiati e accendere o spegnere alla bisogna e quindi ehm, qualche cosina può fare e si possono mettere comunque anche suoni eh, posizionati o comunque altri trucchetti o altre cose che sono anche interessanti. Eh, quindi, eh, ho anche delle cose che quando si clicca su un oggetto, compaiono sempre una pagina web o qualcosa del genere, farò eventualmente qualche piccolo esperimento. È tutto.